25 e 26 maggio, Santa Margherita si veste di stupore, fantasia, emozioni, meraviglia, divertimento, gioia. Queste le parole che avete scelto per questa sesta edizione? Sì, queste sono solo alcune delle parole che abbiamo scelto perché era complicato riassumerlo in delle parole, eh, altrimenti insomma, non si sarebbe chiamato porto di parole. E sicuramente ci sarà tanto stupore perché quello che abbiamo scelto è, è proprio stupire. Eh, però quest'anno è importante è la nota sociale di questo evento che assume sempre di più un carattere sociale perché nel tempo abbiamo previsto di strutturare di concerto con il comune di Salerno, con eh, l'assessorato eh, alle politiche sociali, un progetto che duri un anno e che porti poi alla fine all'evento Porto di Parole. Momenti di spettacolo strabilianti ancora più degli altri anni, c'è il gradito ritorno del coro pop col maestro Ciro Carovano, ma ci sono anche tanti artisti stranieri che arrivano a stupire appunto i bambini. Sì, eh, diciamo che quest'anno abbiamo girato un po' i vari festival italiani e internazionali per scegliere un parterre di artisti che insomma eh, fosse nelle nostre corde ma soprattutto fossero spettacoli per famiglie per bambini. Una nuova edizione di Porto di Parole, due giorni si ricomincia da Santa Margherita. Quali sono le novità? Sì, siamo alla sesta edizione, le novità sono tantissime. Abbiamo più di, 20, uh, ben, anzi, più di 30 laboratori la mattina per le scolaresche, verranno 800 bambini la mattina del 25 e um, li accoglieremo grazie a Ciccio Pasticcio che per l'ennesima volta, oramai un amico, uh, animerà tutta la mattinata, ma la novità già dalla mattina è la presenza di decine di iscritti e illustratori che vengono da tutta Italia, eh, realtà artistiche che ehm, si esibiranno il pomeriggio ma hanno dato l'opportunità di gestire e fare laboratori con i bambini già dalla mattina e poi il pomeriggio del 25 e 26 veramente c'è di tutto, abbiamo contattato varie realtà artistiche dal circo alla, alla danza, al teatro, al teatro narrazione, ehm, i fratelli Far Brothers e che ehm, apriranno una mugolfiera all'interno della quale ci sarà un teatro di luce e ombre, um, ci saranno i ragazzi della danza verticale, Caffè Lulé. Credo di aver dimenticato altre 100 cose che faremo. Un'altra cosa importantissima, una grandissima novità che ci tengo a sottolineare è la presenza di Regala Storie. Uh, genitori, professionisti um, per uh, 5 incontri uh, si sono formati per regalare, raccontare storie ai bambini all'interno dell'evento. È una presenza massiccia perché saranno più di 30 persone um, uh, inserite in alcune aree nelle quali regaleranno per l'intera manifestazione racconti e storie ai bambini. Questa per noi è una grandissima novità perché fa emergere il senso di comunità educante che vogliamo sottolineare nella nostra manifestazione. Comunità educante che riparte dalla biblioteca Saremo Alberi e che a Santa Margherita come dire segna una, una realtà davvero importante, non perché Santa Margherita sia un quartiere a rischio, come molti dicono, forse esagerando, ma perché oggettivamente c'è bisogno di questa attenzione. Sì, la nostra idea è di togliere quell'etichetta quell che talvolta è, diventa tale che è di periferia. Uh, L'idea è che uh, il quartiere Santa Margherita, Pastena, non solo per due giorni diventi di centro culturale per eh, della città. E, mh, lo facciamo in, durante questa manifestazione, ma in realtà la manifestazione è semplicemente un epilogo di un percorso che facciamo durante l'anno. La partecipazione di tutta la comunità del quartiere e non solo è segno evidente che sta crescendo qualcosa, è un segno di appartenenza ad, una, ad un qualcosa dedicato sì ai bambini, ma in realtà i cui protagonisti veramente sono tutti. Porto di parole, ormai è una realtà consolidata per il quartiere. Una realtà consolidata? E, e giustamente le dicevano in un quartiere periferico della città quindi eh, la cooperativa ha creato questo, questo momento eccezionale per i bimbi rivolto a tutti quanti tra l'altro è, è un momento anche per conoscere eh, dei quartieri diversi oltre a quelli del centro e, e da parte mia e quindi di tutti quanti gli altri invitiamo le, le famiglie e tutti i bimbi a partecipare a questa iniziativa perché è veramente qualcosa di eccezionale che raramente si trova sui territori nazionali anche Ora c'è anche parecchia aspettativa dopo cinque edizioni di successo? Ci sono le aspettative, ne siamo pienamente consapevoli, eh, lavoreremo per far sì che questo continui a crescere, naturalmente eh, i progetti avanzano con dei tempi e delle modalità eh, giuste, eh, siamo accanto a loro, siamo contenti che loro stanno facendo questo lavoro, li accompagneremo ancora e ci divertiremo insieme di parole ormai è una realtà consolidata questo percorso con Saremo Alberi è iniziato parecchio tempo fa. Sei anni fa. È iniziato un percorso importante in città. Quest'anno, al di là di quello che è stato l'accompagnamento che l'amministrazione comunale ha sempre dato nel mettere a disposizione uh, quello che loro chiedevano, come assessorato e come politiche sociali, quest'anno abbiamo dato un contributo insomma, per poter arricchire ancora di più questa iniziativa che cresce. Uh, anche nei numeri, poi sarà detto nella conferenza stampa, insomma, credo che ci sono circa 800 bambini che saranno protagonisti insomma, di questa iniziativa e credo che un assessorato come quello delle politiche sociali un settore che è impegnatissimo insomma, su quello che è l'investimento sulla cultura, dell'educazione, il confronto, uh, non può assolutamente, non potevano assolutamente non tener conto di questa iniziativa e collaborare in modo più, uh, più stretto insomma, per far crescere sempre di più. Uh, un'iniziativa che già uh, ci troviamo a livelli abbastanza alti. Crescono le aspettative per questa edizione? Sì, assolutamente. Io ho parlato ieri sera proprio con uno degli organizzatori, insomma, mi diceva che hanno dovuto anche un po' frenare perché c'era una presenza che poteva essere raddoppiata oltre gli 800, insomma, circa 1600 persone. E poi la cosa bella è farla in un quartiere della città di Salerno, che diventa come dire, oggetto di attenzione per tutta la città, ma soprattutto per le famiglie, per i minori e per i bambini insomma, su un, uh, un progetto importante che è quello di educare i bambini la, la, a leggere insomma, e questo sicuramente ti darà la possibilità, attraverso anche le fiabe, insomma, ti darà la possibilità di aprire quello che noi uh, facciamo sempre, il confronto tra i giovani insomma, e la cultura appunto, della, della crescita educativa.